ciao benvenuto in questo nuovo video io mi chiamo carlo sono un insegnante di basso elettrico e questo riff che hai appena ascoltato è... E' contenuto nel mio metodo Easy Slap, un metodo semplice e graduale, secondo me, per imparare la tecnica dello, dello Slap. Se vuoi approfondire la cosa puoi contattarmi in, in privato. Possiamo anche impostare, volendo, eh, il lavoro insieme con delle lezioni a distanza, se, se ti fa piacere. Allora, andiamo a vedere cosa andiamo a suonare qua. Eh, innanzitutto andiamo a suonare una nota reale e una ghost alternandola cambiando la nota quindi la prima parte è questa io devo suonare le note sol si bemolle do e re uh, in ottavi alternandola col tamb nota suonata e ghost note sulla nota appena suonata sol ghost si bemolle ghost do ghost re ghost Ok? attenzione quando cambi corda a mantenere l'andamento del, del pollice quindi non piegare il pollice così ma tienilo parallelo alla corda eh, nella seconda battuta invece andiamo a inserire un'altra tecnica che è quella del pull off scusa dell'emmeron il pull off sarebbe stato al contrario dalla nota alta scendevo questo è un pull off l'emmeron invece viene fatto da una nota più grave ad esempio il fa va sul sol chiaramente questa cosa qua è legata uno a un buon colpo di pollice che faccia uscire bene la prima nota non far caso a queste corde vecchie però comunque anche con le corde vecchie se il colpo viene dato bene la nota esce fuori quindi io fa che va a sol per far uscire bene il sol devo tenere il dito bene a martelletto puoi farlo sia col mignolo che è un po più comoda eh, che con l'anulare che invece è un pochettino più didattica come cosa un dito, un tasto, io di solito tendo a, a spiegare così la diteggiatura sulla tastiera però nel caso dello slepo in alcuni casi può essere più comodo comunque andare col mignolo tu studiala in tutti e due i modi in questo modo <ride> potrai poi scegliere eh, la diteggiatura più adatta a te o quella che ti è più comoda sul momento ok qua andiamo a fare il fa sol Do re. Poi abbiamo due ghost che ci servono per spostare la mano che deve andare poi su Si bemolle. Una ghost fatta col pollice una con lo strappato. Quando faccio le due ghost cerco già di spostare la mano, questa cosa non è facilissima perché eh, bisogna ehm, eh, coordinarla, quindi la coordinazione, l'indipendenza delle due mani è una cosa sempre da tenere presente quando stiamo studiando. Quindi fa, sol, do, re, ghost, ghost, si bemolle con il pollice. La eh, terza battuta è la quarta, la terza è identica, quindi ritorno su nota suonata e ghost. Poi riprendo simile a prima, sempre Fa, Soldo, Re con l'emmeron, sempre le due ghost. Qua però scendiamo e cambiamo eh, il set delle corde. Prima era eh, per le due ghost, tenevamo, io suggerivo la corda. Di, come un ipotetico do do fatto all'ottava quindi il set di corda la e sol per prendere il fa basso invece eh, dobbiamo cambiare il set quindi il pollice va sulla corda di mi e lo strappato eh, va a prendere la sua ottava in corda di re Questo qua non è facilissimo anche per via della, della mano destra e dello strappato interno, strappare sulla corda di re è un po' più difficile che strappare sulla corda di sol perché qua non abbiamo la corda sotto che ci blocca un pochettino. Ok, Proviamo a farlo lento, 3 e 4. Perfetto, l'esercizio è questo, mi raccomando parti lento, attenzione alla ritmica, poi piano piano portalo, portalo su. Ok, Grazie mille ancora e ci vediamo al prossimo video, ciao a presto.